Ciao ragazzi, bentornati su Romano Inglese andiamo a parlare di un po' di cose sempre delle cose come imparare l'inglese oggi voglio vedere le parole perché ci sono molte parole che sono inglesi e non americane molti di voi dicono le parole americane e inglesi almeno voglio che voi sappiate la differenza poi scegliete voi, però non voglio fare uno di quei soliti video noiosi dove siamo a casa io vi spiego, ogni tanto flasho qualche immagine, oggi andiamo proprio in giro nella città di Portsmouth e vi faccio vedere alcune di queste cose, ve le faccio vedere toccare con mano, cioè in realtà le tocco io, voi poi guardate vi spiego le cose Andiamo Adesso ci siamo fermati un secondo Perché mi è venuto in mente un paio di parole Che potrebbero servirvi Per esempio dove stiamo camminando adesso? Questo è il marciapiede Che gli americani letteralmente traducono Come camminare al fianco. Si chiama sidewalk Gli americani lo chiamano così Mentre gli inglesi lo chiamano path che sarebbe tutto il marciapiede romano. Ovviamente il marciapiede sta a fianco a che cosa? La strada. La strada, gli americani. La chiamano street. Mentre invece gli inglesi la chiamano Road. Quindi ricordate? Half and road. Questo profumantissimo coso lo si chiama letter o. Pen. Mentre invece gli americani lo chiamano trash can, quindi la differenza è abbastanza ovvia. C'è una piccola differenza che però voglio specificare: in inglese noi chiamiamo la sporcizia letter oppure rubbish. Ma qual è la differenza dei due? Letter sarebbe la sporcizia che viene buttata fuori casa Quella già buttata... Cioè se sto fumando una sigaretta la butto per terra Quella diventa letter Se invece sto dentro casa Le cose che butto per terra dentro casa Il macello che faccio, la sporcizia che faccio Si chiama rubbish Mentre invece gli americani chiamano rubbish anche quella che sta fuori casa Per loro è tutto rubbish Ok? Per noi invece rubbish potrebbe essere anche qualcuno che si comporta male Io rubbish Quello, quello laggiù, quello si chiama... Eh, Cosa si chiama? Camion, vabbè camion in italiano Gli inglesi lo chiamano lorry Mentre invece gli americani lo chiamano track Quindi ricordate la differenza, track e lorry Lorry è solo inglese Ok adesso stiamo entrando dentro a Nike Praticamente qui dentro ci sono un paio di cose Che voglio farvi vedere I pantaloni in generale sono chiamati in maniere diverse In inglese tantissime diverse E in americano anche completamente diverse dall'inglese ovviamente Qui dentro andiamo a vedere questi qua Che sono gli sweatpants in americano Mentre invece in inglese Li chiamiamo Johnny Potters. Queste qua invece sono le sneakers in americano Mentre invece in inglese sono trainers I pantaloni quelli da vestite legato Dove gli americani li chiamano Slacks Mentre invece gli in inglesi li chiamano suit trousers, perché i pantaloni in generale sono chiamati trousers in inglese mentre invece se voi guardate all'americano loro li chiamano pants mentre invece pants in inglese sono le mutande quindi se andate in un negozio e chiedete per pants non aspettatevi pantaloni ma aspettate un bel paio di mutande c'è un'altra cosa che però non l'ho trovata in giro, nessuno sta indossando le infradito, però gli inglesi le infradito le chiamano flip box mentre invece gli americani le chiamano perizomi, avete sentito bene? Perizomi, quindi tongue. Loro stranamente le chiamano così. Perché hanno quella forma appunto da perizoma. Ma è stranissimo. Infatti, se lo senti un americano che ti dice: Ce l'hai, tongue? Eh, veramente no, non ce l'ho. Questo in inglese viene chiamato controller. Mentre invece in americano viene chiamato remote. Remote controller. Vedete quello che dicevo nell'altro video, no? Si scrive controller, finendo in R, si pronuncia a controller. Mm, mm, mm. Ricordate. Sì, ovviamente ci sono molte altre parole che in, in americano si pronunciano in una maniera e in inglese in un'altra e tante volte parole americane hanno significati diversi in, in, in inglese. Quindi ragazzi, questo video l'ho fatto breve per farvi interessare a queste piccole differenze. Spero che a voi sia interessato. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace. Seguitemi anche sulla mia pagina Instagram perché comincerò a fare anche delle piccole storie, brevi così, giusto per quando magari trovo qualche cosa in giro che ha un, ha un significato diverso in, in, in americano dall'inglese ve ne parlo e lo posto nelle storie così che, possi che possiate voi imparare queste parole brevemente così in queste piccole storie veloci senza che devo fare un altro video gigantesco dove vi spiego noiosamente tutti questi queste parole quindi ragazzi seguitemi su instagram se volete saperne di più e volete vedere le, le bellezze dell'inghilterra perché posto le storie da qua questa settimana ho cominciato a filmare anche in inglese ho deciso che per voi ragazzi. Dato che stiamo cercando, sto cercando di insegnarvi il British, l'accento British, come parlare in inglese, perché la grammatica l'avete già fatta a scuola, cercherò di andare più sull'accento e su come parlare in inglese. In questi video che sto preparando sto facendo dei vlog semplici in inglese molto semplice in maniera che voi possiate abituarvi all'accento e cominciare a capire come parlare e come dire certe cose. Quindi ragazzi non vi perdete questi video e ci vediamo prestissimo con altri nuovi video. Ciao ragazzi!